7 novembre 1867 Nasce Marie Curie, chimica e fisica di origine polacca. Nel 1903 è insignita del premio Nobel per la fisica assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine-Henri Becquerel e nel 1911 del premio Nobel per la chimica per i suoi lavori sul radio. Muore nel 1934.